Dunque, noi riprendiamo quindi oggi è giovedì l'esercizio che avevamo iniziato la settimana scorsa che era quello sulle fatture portandolo avanti no? possibilmente completando tutte le cose che potrebbero saltare fuori all'esame dicevo le sei domande possibili per richiamarlo alla memoria la volta scorsa avevamo costruito il modello concettuale avevamo iniziato a costruire il modello di processo basato su un token che rappresentava la vita di una singola fattura adesso questo modello di processo era incompleto, mancava un pezzettino alla fine un scritto da completare, quindi completiamo questo e poi passiamo alla fase successiva che sono i casi d'uso allora, Cosa avevamo fatto? Avevamo il fornitore che innanzitutto caricava le informazioni della fattura, poi c'era un ciclo qua in mezzo attraverso il quale il fornitore si occupava di apporre la firma digitale sulla fattura e questo avveniva in un modo un pochino macchinoso, doveva scaricarsi il file XML sul suo PC e quindi al di fuori del sistema informativo che stiamo progettando, doveva in qualche modo modificare questo file XML per creare una versione firmata e questa versione firmata veniva caricata sul sistema. Il sistema una volta caricata però doveva controllarlo perché poteva essere, per vari motivi, la firma scaduta, non apposta bene, ha caricato il file sbagliato, quello che volete, potrebbe essere accettabile oppure no. Nel caso in cui non sia accettabile tutto si ripete, nel caso in cui invece fosse accettabile, allora il sistema ha accettato la fattura e quindi permette al fornitore di schiacciare un bottone che prima non c'era che si chiama invia fattura quindi sono tre momenti separati dal punto di vista del fornitore il primo è quello di caricare i dati il secondo è quello di firmare che è un po' macchinoso perché richiede varie operazioni e il terzo è quello di inviare vero e proprio, vero e proprio. dopodiché il fornitore rimane semplicemente in attesa rimane in attesa che eh, l'amministrazione che vuoi perché mi fai queste cose? il allora. ah. ah. boh. eh, fornitore rimane in attesa di una risposta all'amministrazione diciamo così nel caso migliore la risposta sarà del tipo l'amministrazione conferma di aver pagato allora, eh, ci eravamo fermati a questo punto, in cui dopo l'invio della fattura era possibile per l'ufficio della pubblica amministrazione, che finora non ha fatto nulla, non sapeva nulla, consultare le informazioni della fattura. Quindi da quel momento in avanti, se il personale della pubblica amministrazione si collega al sistema informativo, vede anche questa nuova fattura che prima non c'era. Noi qua avevamo aggiunto anche un invio di segnale pensando al fatto che eh, in qualche modo l'ufficio della pubblica amministrazione potesse essere informato anche per altra via eh, del fatto che c'era questa fattura pronta eh, questa è un'operazione che di per sé non è necessaria per il trasferimento della fattura dal fornitore alla PA, alla pubblica amministrazione il fatto stesso che il fornitore l'abbia caricata e validata in qualche modo questa fattura nel sistema fa sì che l'ufficio la possa vedere eh? sono due utenti diversi dello stesso sistema informativo i dati sono lì, sono nel nostro modello concettuale il ragionamento, riassumendo eh, lo che facciamo la volta scorsa è nel caso in cui pensiamo a una, una pubblica amministrazione magari molto grande per cui c'è una persona che fa fatture tutto il giorno questa notifica non serve, semplicemente lui a un certo punto gli comparirà una nuova fattura. Se voi avete, che ne so, il programma di mail o Facebook aperto tutto il giorno, semplicemente se sono nuove notizie, nuovi messaggi, li vedete, perché tanto state facendo questo in continuazione. Mentre quindi non serve questa notifica. Non ti serve qualcosa che ti dica guarda che ti è arrivata una mail, vatela a vedere. Guarda che ti è arrivata una fattura e in questo caso vatela a vedere, perché lo stai gestendo in continuazione mentre invece magari per uffici più piccoli dove le fatture che arrivano sono poche può essere utile in qualche modo avvisare tramite canali separati che non sono nel nostro sistema informativo eh, l'ufficio della FIA per questo è un segnale in uscita cioè il sistema informativo mio sa che deve fornire un'informazione questa informazione per fare in modo che arrivi all'utente che in quel momento non sta usando il sistema informativo questa informazione deve passare da fuori da un altro sistema per informarlo da un qualche tipo di piccione viaggiatore, chiamatelo sms, chiamatelo mail, chiamatelo non lo so, ma sicuramente non siamo noi. Perché se fossimo noi non ce ne sarebbe bisogno, se l'utente fosse già collegato al nostro sistema. Useremo altri sistemi in cui siamo più sicuri che l'utente sia in qualche modo connesso. Ok. Quindi non mettetemi per favore mai eh, una cosa del tipo il fornitore invia la fattura con un signal sending e da questa parte subito dopo la pubblica amministrazione riceve la fattura con una restrizione di segnale. No? Questo sarebbe totalmente eh, sbagliato, no? anche se a volte si vedono cose simili, perché non serve, non è necessario, non è utile, non vuol dire nulla trasfer per trasferire informazioni da una... Da un utente a un altro sistema informativo, semplicemente le si condividono nel modello concettuale stesso. Non è necessario pensare o parlare di inviare segnali altrove. Ok, adesso vediamo cosa succede quando questo signore eh, prende in mano questa fattura. Cosa se ne fa? Consulta le informazioni sulla fattura e quindi questa può essere corretta oppure no. Quindi, dopo che ha guardato questa fattura, dici: sì, va bene, questa la posso pagare, oppure no, questa qui ha dei problemi. E ovviamente farà due cose diverse. Quindi, innanzitutto vado a eh, separare il flusso di esecuzione sulla base del fatto che la fattura sia corretta oppure no. Facciamo prima il flusso semplice: se la fattura è corretta, quindi va bene, che cosa fa questo signore? La paga. Okay. la paga è un'operazione che viene fatta sul sistema informativo della banca e non sicuramente sul sistema informativo della pubblica amministrazione quindi è un'operazione che il mio sistema informativo non vede però in qualche modo eh, l'operatore dell'ufficio della pubblica amministrazione dovrà dirmi che l'ha pagata altrimenti io come faccio a considerarla pagata oppure non pagata questa fattura. Quindi significa che c'è un'azione che l'ufficio della PA fa nel caso in cui la fattura sia corretta. Cosa ho scritto qui? Adesso lo scopriamo corretta. No? Poi c'è il caso in cui arrato. Nel caso in cui la fattura sia corretta, l'ufficio della pubblica amministrazione fa delle cose. Che cosa fa? Allora, ciò cioè che sarebbe sbagliato è scrivere paga la fattura. Perché questo sistema informativo non ha la funzionalità per pagare la fattura. L'operazione di pagamento la fattura sicuramente, l'operatore della Pia la fa, ma la fa su un altro sistema informativo, non sul mio. Dopo che ha fatto l'operazione di pagamento, quindi ha fatto il mandato di pagamento, ha telefonato alla banca, ha fatto il bonifico a mano, non lo so, ha messo i soldi in una busta, faccia come vuole, poi però torna qua e dice guarda che ho pagato. E deve dirlo, perché altrimenti il sistema informativo non saprà mai distinguere tra le fatture emesse e quelle già pagate. Quindi non è paga la fattura, ma è conferma di avere pagato la fattura. Conferma, cioè sulla sua parola. Se poi non l'ha pagata, andiamo poi a pescarlo, devi senti, ma hai fatto. Poi probabilmente nella conferma magari gli chiederemo di inserire, noi non ce l'abbiamo nella concettuale, magari lo potremmo fare, inserire un campo che è che insomma, tipo il codice di conferma del bonifico in modo che io possa anche andarlo a ritracciare facilmente però se lui di, mh, il bonifico lo fa a sua sorella anziché al fornitore e poi dice sì sì te l'ho pagato lo può fare, non abbiamo un modo di controllarlo non c'è un'integrazione tra il sistema informativo della banca o tesoreria nel caso di, di pubblica amministrazione e il mio sistema informativo non so se l'ha fatto davvero, se l'ha fatto davvero giusto. Non ho modo di saperlo. A meno di non appunto pensare a un sistema molto più complicato che si integri direttamente, mandi in automatico i pagamenti colloquiando con la banca. Quindi il mio sistema non diventa solamente più fatture ma anche, eh, ma anche gestione pagamenti. Ma ricordiamoci che questo sistema informativo l'abbiamo pensato come centralizzato nazionale, quindi ognuno ha la sua banca. Se fossi il sistema informativo dell'azienda allora ha senso farlo, perché io so qual è la mia banca di appoggio e andiamo a fare un'integrazione con loro. A livello nazionale non si può pensare. Ok, conferma di aver pagato la fattura. Questo lo dice a chi? Al sistema. Il sistema sa che questa, questa fattura diventa pagata. Abbiamo posto la nostra fattura, avevamo... Guarda, abbiamo un dato pagamento, che è il campo che... Il... ricordiamoci sempre che abbiamo sempre due punti. almeno due punti di vista sulla stessa cosa. L'azione che il piegato della PA conferma di aver pagato fa sì che nel modello concettuale andremo a riempire questo campo che prima invece era vuoto. Mm? Ok. Fatto questo, qualche modo potremmo informare il fornitore che è stato pagato. Diciamo che formalmente, concettualmente, da questo momento in avanti il fornitore può andare a vedere, a verificare, se vogliamo, che la fattura è stata pagata. Può non deve, no? Ciò che invece il fornitore sappiamo che fa sicuramente, perché se deve fare, perché gli serve, è andare a scaricare i dati di questa fattura darsi questo sistema informativo per poterseli poi importare nel proprio sistema gestionale amministrativo alla fine del testo della volta scorsa diceva questo alla fine il fornitore importa nel proprio sistema di contabilità diciamo di cui non sappiamo nulla importa i dati di questa fattura pagata. Allora che cosa fa lui nel suo sistema di contabilità? Non sappiamo né ci interessa nulla ciò che ci interessa per il nostro sistema è che dobbiamo, se lui deve importarsi qualche cosa noi dobbiamo esportarglielo, no? in modo che lui se lo possa scaricare e quindi da questo momento in avanti il fornitore potrà scaricare i dati della fattura saldata pagata, usiamo le stesse parole e fatto questo tutto ciò che era fattibile, possibile con questa fattura è finito, non abbiamo nient'altro. La vita di questa fattura è finita. Ah, questo dal punto di vista, questa freccia tra conferma e scarica, mi dice che lo scaricamento dei dati lo posso fare solo dopo che l'impiegato della PA ha fatto la conferma del pagamento. Poi, come fa il, il, il fornitore a sapere che è stato pagato? Beh, o va tutti i giorni a controllare, oppure per gentilezza gli mandiamo una notifica. In più, però, non cambia la sostanza, è solo una cortesia in più che facciamo, come prima. E quindi possiamo inviare un segnale, notifica il al fornitore il pagamento avvenuto e quindi prima di andare là diciamo passiamo da qua passo un po così le frecce non vanno mai in salita perché è brutto ok questo è ciò che succede quando tutto va bene Quando invece, dobbiamo ancora vedere cosa succede in questo rombo, quando invece la fattura, o meglio i dati verificati della fattura, non sono corretti. Eh, non c'è altro da fare a questo punto che dire rimandare indietro la fattura. Questa fattura non potrà essere pagata, non potrà essere elaborata, in qualche modo va corretto. Allora, noi sappiamo che la firma digitale è giusta, è corretta, l'abbiamo già verificata, ma magari gli importi sono sbagliati ha scritto 1120 anziché 1210, ha scambiato due cifre, può darsi, no? Finora questo controllo non l'abbiamo potuto fare e il sistema non lo può fare in automatico, che ne sa il sistema di quale sia l'importo o la dicitura o la de descrizione del bene? Quindi noi nel caso in cui riscontriamo che la fattura non sia corretta dal punto di vista sostanziale, perché da quello formale lo è, perché l'abbiamo già verificato prima, il nome del fornitore, il nome del, dell'ufficio sono già scelti tra i codici presenti nel modello concettuale la firma digitale è giusta ciò che può essere sbagliato a questo punto sono le informazioni, i contenuti allora devo tornare indietro essenzialmente qui cioè devo dire al mio fornitore senti c'è qualcosa che non va vai un po' a rivedere proprio i dati delle fatture magari non gli dirò solamente fattura errata ma cercherò anche di spiegargli perché e lui deve tornare lì a caricare, modificare i dati della fattura allora in questo caso ciò che posso fare è ancora una volta decidere di avvisare il fornitore che ci sono dei problemi quindi notifica al fornitore i problemi presenti nella fattura, quindi così, e dopodiché torna lassù. Io per evitare di impazzire con le frecce fatemi fare un punto 1. che vado a riallacciare da sopra. Questo punto 1 manda qui, per mandare qua non posso mandare, ogni blocco deve avere solo una freccia entrante e una freccia uscente, quindi per poter avere due frecce entranti devo mettergli un nodo di merge che mi consideri sia il fatto che io posso andare a caricare i dati per la prima volta oppure andare a caricare i dati a seguito di un problema quindi eh, eravamo qua conferma, no scusate, consulta le informazioni della fattura la fattura in questo caso non è corretta ma è errata se è errata ti mando un avviso dicendo che guarda che ci sono dei problemi e poi il processo torna su in modo che a questo punto a chi sta la palla di nuovo a te il fornitore che vi devi correggere i dati io azienda non pago non faccio nulla fino a quando tu non me la rimandi e a quel punto si ricomincia da capo. Se vogliamo fare i fini, possiamo ricordarci che magari in questa fattura ci possiamo aggiungere un campo note o motivazioni del, degli eventuali problemi sopravvenuti. Cioè, questi problemi, magari l'omino no, della pubblica amministrazione li scrive, lo sa, lo scrive, però questa descrizione che lui scrive doveva finire devo salvarla da qualche parte eh, tipicamente la salvo nella fattura quindi problemi incontrati che sarà un testo questo testo deve transitare PA al fornitore quindi lo devo appoggiare sul modello Ok, allora questo è un processo che di fatto è anche l'unico che ha senso definire per questo scenario che c'era proposto nel testo d'esame Poi il passo successivo è la progettazione dei casi d'uso. Okay? Quindi creiamo un diagramma dei casi d'uso e ci chiediamo innanzitutto chi sono gli attori. Allora, gli attori saranno, come spesso è, una eventuale specializzazione di quelli che erano i ruoli. All'interno, le responsabilità si chiamavano all'interno dell'activity diagram. Cioè, questa è una responsabilità del fornitore, dopodiché, all'interno del fornitore ci sono persone, figure con ruoli diversi? Mm? Se sì, non so, immagino che ci potrebbe essere un responsabile che può fare certe cose e invece l'impiegato che ne può fare altre. Allora. A livello di processo magari non stiamo a distinguere, perché sono comunque cose che sono nella responsabilità del diciamo, fornitore, lo intendiamo come unità organizzativa in quel caso. No? È la responsabilità di quell'ufficio. Poi magari quell'azione specifica la può fare solo il tizio che ha la password per farlo. Faccio un esempio. Immaginiamo che l'invio fatture possa essere fatto solamente dal responsabile. Quindi l'impiegato può caricare i dati, vederli, esportarli, importarli, ma poi l'invio, che corrisponde in qualche modo all'approvazione, no, ok, va bene, adesso possiamo mandarla, magari è una funzione limitata una persona che ha una responsabilità in più all'interno del fornitore. Allora, in quel caso ci sarebbero più attori diversi all'interno dell'unità organizzativa del fornitore. e idem per la PA. In questo caso non mi sembra che il testo ci suggerisse no, di andare in questa direzione, quindi per principio di non maluchismo non vedo perché devo complicarlo eh, inutilmente. No? Quindi io vedo solamente, no, leggendo il testo e partendo dal diagramma dell'attività, vedo solamente due attori un attore che è il fornitore e l'altro attore che è l'ufficio della piazza Non c'è mai, salvo pena di morte, un attore che si chiama sistema informativo. Ok? Mai. Allora, eh, proviamo a ragionare prima dal punto di vista summary. E chiediamoci forse per se, se per questo esempio abbia senso o no creare il diagramma a di livello summary. A livello summary stiamo descrivendo le aree funzionali a cui ciascun attore ha accesso. E io qua ne vedo una sola, gestione fatture. Gestione fatture, lato fornitore, gestione fattore, lato pubblica amministrazione, o meglio pagamento fatture. spesso fanno degli esercizi molto focalizzato no? quindi in questo caso non ha senso costruire un livello summary poi rimanendo visto che qui stiamo facendo il tema d'esame in contesto d'esame vi chiederemo praticamente sempre di fare casi d'uso a livello user ball dando per scontato che un summary sopra ci sia eh, oppure sia unico no? quindi questo caso è talmente semplice fatemi dire monotematico posso fare una cosa sola che il summary di fatto collassa in un unico mm -hmm. caso d'uso allora non serve nulla eh, a rappresentarlo invece a livello di user goal sì. a livello di user goal che cosa abbiamo? le azioni le singole azioni indipendenti che degli attori, a cui ciascuno degli attori può avere accesso può voler fare. Allora, andiamo un po' a ripassare. Adesso non ci interessa più la sequenza logica o cronologica delle azioni, ma solamente l'insieme, non ordinato, delle azioni possibili. Allora, quali sono le cose che il fornitore può fare? Viste come... Ricordiamo che eh, i cari duro devono sempre avere un obiettivo associato e questo obiettivo è fatto proprio dall'attore no? che lo compra. Quindi qualche cosa che si può iniziare con, e deve concludersi in una sessione di lavoro e che permetta di dire ok, questo l'ho fatto, lo mettiamo da parte, faccio qualche cos'altro. No? Quindi non troppo grande che richieda più sessioni diverse, non troppo piccolo che da solo non sia significativo. Allora, sicuramente il caricamento delle informazioni della fattura è un'azione a sé stante, quindi qui abbiamo carica fattura, fattura, poi abbiamo... è un'operazione che può fare solo il fornitore poi andando avanti c'è l'operazione di carica, scarica, eccetera allora qua l'unica domanda che dobbiamo farci è se per noi scarica la fattura e carica la fattura li consideriamo un caso d'uso unico o due casi d'uso separati allora visto dal contesto dell'utente sono in tutt'uno cioè o li ho fatti tutti e due o se no la fattura prima non era firmata e dopo non sarà firmata e quindi non è successo nulla non ho fatto nulla di produttivo oggi, il fatto di averla scaricata e basta non quindi io prevederei un solo caso d'uso firma fattura Poi invio fattura, questo mi si è separato, addirittura un attimo fa pensavamo che potessero essere persone diverse a fare la l'operazione di firma e l'operazione di invio. Io posso avere le firmate preparate ma le mando poi solo lunedì. Quindi invio fattura. E infine direi che c'è solo più una cosa che lui può fare, cioè scaricamento dei dati. Scarica dati fattura. ovviamente la firma fattura la potrò fare solamente di fatture che sono già state caricate ma questa è un'informazione di processo no? che quella voce lì è abilitata solo se è fatto prima che l'altra cosa ma se andiamo a vedere l'inviluppo di tutte le operazioni possibili fattibili in diversi momenti direi che sono queste quattro e viceversa ancora più semplice per l'ufficio della PIA dove io ci vedo due azioni due casi di uso diversi uno che mi copre questa parte no? controlla la fattura ricevuta e questo controlla finisce dicendo va bene o non va bene e poi c'è l'altro conferma il pagamento Conferma l'avvenuto pagamento l'avvenuto pagamento che non fa parte dello stesso caso d'uso, perché io potrei controllare le fatture oggi e decidere di pagarle domani, o pagare tra sei mesi perché non ho i soldi in cassa. Quindi non posso forzare una contestualità. Quindi ho due casi d'uso. Consulta, oppure controllo, scusate, fattura, pervenuta. Qui non è solo consulta, non la vado a vedere. Controllo, io nel vado controllare anche dentro l'esito di questo controllo, no? semanticamente. Se l'ho controllata alla fine so se è giusto o no. Quindi qua avrò in realtà due percorsi abbastanza diversi in questo caso è duro, infatti secondo me questo vale la pena di espanderlo più che non di altri in cui cosa succede se va bene, se la fattura va bene e cosa succede se la fattura non va bene, sono due percorsi diversi. Il caso duro è lo stesso perché io quando inizio non so se vada bene o no, se andrà bene o no. Eh, strada facendo durante lo scenario mi accorgo che devo fare cose diverse e l'altro invece è molto semplice che è la conferma di pagamento conferma il pagamento qui c'è solo da schiacciare un bottone magari mettere una data dicendo io il bonifico l'ho fatto in tal data essendo questi da i casi d'uso a livello user goal non stiamo a mettere nessuno stereotype che indichi user goal lo lasciamo sottointeso mentre invece se fosse summary scriveremo sannare all'interno del centro allora di questi <coughs> casi di uccidio Allora, lui dice, eh, ma, eh, sarebbe sensato mettere una relazione di estensione tra questi primi tre casi d'uso, cioè invio fattura, estende firma fattura e firma fattura, estende carica fattura. No, no, ma ha senso. Questo cosa vorrebbe dire dal punto di vista dell'utente? Vuol dire che dal punto di vista dell'utente il caso d'uso firma fattura già si può considerare concluso quando ho finito la firma oppure posso decidere quando praticamente l'avrei concluso di continuare a inviarla immediatamente senza chiudere e riaprire un'altra funzione, cioè adesso che l'hai firmata vuoi inviarla subito? Sì e allora passi direttamente diciamo così alla videata di invio sì, ha sicuramente senso secondo me quindi questo vuol dire che invio fattura estende firma fattura quindi l'estensione che qua va da invio fattura a firma fattura. E analogamente, anche se mi sembra forse un po' meno utile, ma in firma fattura estende carica fattura. Cioè ho caricato la nuova fattura, semplicemente posso salvarla, l'ho caricata e finisce lì, oppure già che ci sono la firmo. Quindi sono casi d'uso che si possono concatenare tra di loro. A livello di descrizione del caso duro, che cosa avremo? Tra le lava extension, ce ne sarà una che praticamente sarà l'ultimo punto, ne so, 7.a che dirà continua sul caso d'uso tal dei tali. Allora io eh, visti questi casi d'uso, secondo me quelli che vale la pena di espandere, perché non sono banali, sono questo, firma fattura e controllo fattura. All'esame di solito ne chiediamo uno solo, ma tanto vale farne due. Se non ci sono più domande sul diagramma, proviamo a fare la narrativa, quindi la descrizione in dettaglio, prima di firmare la fattura e poi di controllo fattura. Okay? Allora, io mi sono preparato il solito file Word con dentro lo schema, così, del mio caso d'uso. Ne facciamo uno che chiamiamo, abbiamo detto, firma fattura. e l'altro che chiamiamo invece si chiamava eh, controlla fattura pervenuta. Ok, allora riempiamo questi campi. Il primo ovviamente è il nome del caso d'uso. scopre l'ambito, in questo caso di nuovo il sistema è piccolino, fa una cosa sola, quindi l'ambito sarà fattura elettronica, per entrambi. Poi se andassimo a vedere il sistema completo, magari abbiamo la parte di contabilità, abbiamo la parte di bancaria, eccetera, eccetera. allora andiamo a vedere qual è il sottosistema di cui stiamo parlando, in un sistema più grande il livello di iscrizione è user goal e fin qua sono le parti no, l'altra parte facile è l'attore l'attore primario è il fornitore colui che svolge che conduce questo caso d'uso e perché lo fa? qual è? Lo scopo del fornitore nel momento in cui decide di firmare la fattura. Quindi, in questo caso è abbastanza semplice: lui vuole apporre la firma digitale sulla fattura in modo che sia possibile spedirla. In modo che sia possibile spedirla è il contesto, apporre la firma digitale è l'obiettivo che vuole raggiungere, l'intenzione, apporre la firma digitale su una fattura inserita in modo che sia possibile inviarla. lo fa per divertimento, lo fa per quello scopo. Quando ha posto la firma digitale lo scopo è stato raggiunto, poi in seguito potrà essere inviato. Stakeholder. Stakeholder sono, chi sono gli stakeholder di questo processo? Il fornitore sicuramente perché ha tutto l'interesse a inviare le fatture. Qui stiamo parlando dell'attività di firma. Ok? Però l'interesse del fornitore è l'invio delle fatture. Per incassare, dai. Eh? Potrebbe esserci, come stakeholder anche l'ufficio dell'APA, Giusto, che ha un interesse diverso Qui, che interesse ha la pubblica amministrazione nel fatto che il fornitore faccia la firma e ricevere delle fatture validate, controllate, certe non uno scherzo di carnevale la fattura finta e poi dopo impazzisco per capire che cos'era no? quindi è la ricezione fatture già convalidate in qualche modo controllate dal sistema no? in realtà c'è un terzo stakeholder che è poi il stakeholder generale di tutto questo processo che è il governo il ministero delle finanze che ha conoscenza di tutte le fatture emesse quindi è un stakeholder lontano, eh? però in realtà se andiamo a vedere il sistema reale è colui che ha commissionato questo sistema quindi diciamo al ministero in generale tracciabilità fatture capisci io so che quella fattura l'hai firmata tu con un certificato digitale che ti ho dato io quindi sei tu per forza non puoi a fine mese dirmi che non l'hai fatturata con la cifra poi magari la PIA ti paga tra due anni e tu IVA te la faccio pagare adesso, ma questo è un discorso diverso. In questo caso la tracciabilità fatture, se vogliamo, è a livello summary, qui diciamo la tracciabilità in particolare dell'emittente, di chi l'ha emessa, perché me lo firma digitalmente, quindi è lui che fa. Allora, precondizioni. Quali sono le condizioni che potrebbero impedire o rendere non possibile o non sensato attivare questo caso d'uso? Quindi che, detto in altro termine, quali sono le cose che devono essere vere. Allora, ci sono sempre, e sempre le lasciamo sottintese, sempre no, le possiamo sempre lasciare sottintese, due precondizioni, okay, che Non scriviamo mai. Uno è l'utente è autenticato ma noi ce l'abbiamo è ovvio nel momento stesso in cui diciamo che l'attore è il fornitore, per sapere che sia il fornitore mi ha dato le credenziali giuste sarebbe una precondizione ma per semplicità non la indichiamo la seconda precondizione sono le condizioni di processo cioè ciò che posso dedurre dal diagramma di attività allora la firma fattura dove ero? Qua. Sono qui. La posso fare solo dopo che tutte le informazioni della fattura sono state caricate. Quindi la fattura la posso firmare solo se c'è già questa fattura se è stata inserita. Questa ovviamente è una condizione necessaria affinché questo caso d'uso sia attivabile. Ok? È questa freccia qua. Né più né meno che questa freccia qua, ops, che passa da qua e va sotto. anche qui lo possiamo lasciare sottinteso perché l'abbiamo già rappresentato di là. Logicamente è una precondizione. Per semplicità nostra, se l'ho già rappresentato nel processo, non è necessario che lo ripeta qua. No? Quindi, dato per assodato che l'utente si è autenticato e che la fattura è stata inserita, ci sono altre precondizioni, oltre a quelle due che lasciamo sottintese, che dobbiamo elencare? a me non ne vengono in mente quindi nessuna garanzia di successo è più facile partire da qua quindi scriviamolo pure nessuna nota per noi oltre a quelle sottintese ma questo non scrivete garanzia di successo allora, se il caso d'uso ha successo, che cosa sono sicuro? Sono sicuro che la fattura firmata è correttamente inserita nel sistema. Con la firma corretta. Fattura firmata, correttamente inserita, con firma controllata. Non solo l'ho inserita, ma so anche che la firma con cui l'ho firmata è stata accettata dal sistema. Garanzie minime. Che cosa succede se qualcosa va male? E esempio, inserisco la fattura, e questo forno è la fattura. Entro questo caso duro, provo a firmarla firmare la scarico, poi faccio qualcosa, poi la ricarico Il sistema mi dice, no, guarda, questa firma non va bene Mi arrabbio e me ne vado Caso duro, ha incontrato un errore, si interrompe prima del previsto Cosa posso dire? E beh, io vorrei perlomeno che la fattura che avevo inserito non firmata rimanesse valida, non firmata, non che me la cancella perché mi sono indicato di chiudere, perché mi sono arrabbiata, perché non ricordo più la password del file della firma visitata. Quindi in ogni caso, nel caso in cui il caso duro non vada a successo, non vada completamente con successo, la fattura inserita viene comunque preservata se non aperto, faccio casino con la firma ma non perdo quei dati che ho inserito trigger trigger è quell'evento che causa l'avvio immediato del caso d'uso che forza in qualche modo l'utente l'attore primario ad agire adesso e far, fare le cose che sono richieste dal caso duro questa è una pura semplice attività d'ufficio, non c'è nulla di impellente non c'è nessun evento esterno che causa l'inizio non è in questo caso qui è semplice da vedere, però non pensate al trigger come al completamento dell'azione precedente cioè quando si completa un'azione quella dopo diventa possibile diventa possibile allora è una precondizione non è obbligatorio iniziarla adesso viene scatenata, viene attivata, viene avviata il token non ha mai fretta nei processi quando esce da un'azione un aspetta l'ingresso dell'altra fino a quando eh, l'attore responsabile non svolge quell'azione successiva quindi quando pensate al trigger non pensate mai dopo questo devo fare quell'altro allora il primo è un trigger per il secondo no, è un trigger solamente un evento che fa sì che in realtà vi catapulta già dentro il caso d'uso suona il telefono dovete rispondere non l'avete deciso voi quindi in questo caso nessuno Ok, veniamo alla ciccia, lo scenario. Allora, lo scenario firma. Quindi devo, immaginate che qualcuno abbia selezionato la funzione firma-fattura, quindi io dovrò... scegliere quale fattura vuole firmare scaricarla poi ricaricare la versione firmata giusto? quindi come prima cosa visto che le fatture andiamo qui la relazione tra fornitore e fattura è una fornizione una a molti perché un fornitore può avere molte fatture da firmare e quando dico firma una fattura devo innanzitutto chiedermi quale. Quella che ho appena inserito, magari no, non necessariamente. Magari se passo da caricamento fattura tramite esenzione direttamente firma fattura, posso pensare di avere già quella preselezionata. Che molto probabilmente sarà quella che voglio firmare, ma non, non, so, non, non voglio essere vincolato a firmare solo quella che ho appena inserito. Casino mm? sono, li chiamavo indipendenti, li posso attivare in qualunque ordine a seconda di, degli obiettivi che mi do, cioè di come voglio lavorare. Quindi, il primo punto è il sistema presenta l'elenco delle fatture da firmare, ovviamente di quel fornitore. Non tutte, solo quelle da firmare. Quelle già firmate non mi interessano. Quelle già pagate non mi interessano. A questo punto il fornitore seleziona la fattura che vuole pagare. Il sistema presenta il link per scaricare la fattura, a questo punto il fornitore scarica il file XML della fattura. No, qui io mi immagino una sorta di elenco una tendina, ci sono queste fatture possibili scelgo la terza lui mi dà una pagina e dicendo ok questo è il file XML non firmato corrispondente ai dati che hai inserito per la terza fattura clicco sul bottone e me lo scarico questa azione scarica il fornitore scarica il file è un'azione ancora che sta dentro il sistema informativo il sistema informativo ha ah lui quel file lo sa se lo sto scaricando o no Quindi, quindi fin qua uno scambio è abbastanza semplice. Adesso che cosa abbiamo? Abbiamo il fornitore che sul suo PC si è salvato sul desktop, immaginate, il file con la fattura. Poi fa delle cose. Aprirà il file di firma, magari ci inserisce la smart card, boh. magari il processo di firma richiede che gli invia un sms col codice lo, lo certifica, perché i criteri di sicurezza sono i più diversi. A un certo punto, e tutto questo mentre il sistema informativo aspetta, sa solo che il file è stato scaricato. E nel caso normale, qui stiamo facendo il scenario principale di successo, quindi quello in cui tutto fila liscio, cosa succederà? Che a un certo punto poi eh, il fornitore gli, gli passa un file XML nuovo modificato. Quindi, a un certo punto il fornitore carica il file XML modificato, cioè con la firma. Per poterlo fare ovviamente è necessario che il sistema, quindi non avevo messo il numero prima apposta, il sistema predispone il form per l'invio, per il caricamento del file. Ah. E solo dopo, appunto, se il fornitore lo può caricare. Non è che il fornitore si sveglia di caricare un file, se non ha davanti a sé il bottone sfoglia per caricare il file, e per scegliere quale file caricare, poi salvo, ok, invia, non lo può mandare. a questo punto cosa può succedere? che anzi, cosa succede nel caso normale? che tutto va bene dietro le quinte cosa succede? che il sistema verifica la firma lo devo scrivere qua il sistema verifica la firma? no perché qua, come dicevamo nel caso d'uso vado a intercettare solamente l'interazione che avviene tra utente e sistema quindi io non so non lo so che il sistema, se ovviamente osservato, il sistema che si parla, non so che il sistema sta registrando il tuo momento So solo che a un certo punto il sistema dirà ok la tua firma è corretta. Quindi il sistema, mm -hmm. sistema conferma che la firma, che la fattura è correttamente firmata. Fine. Perché al punto 7 ho l'informazione, il sistema che mi dice, guarda caro attore primario, la tua intenzione è stata raggiunta. Volevi apporre la firma digitale, io ti dico che è stato fatto in modo corretto. Fine. Non ho altri motivi per farti fare altre cose. Questo è lo scenario normale. Te lo salvo. Scenari alternativi. Quindi eccezioni estensioni varie. Allora, ci chiediamo, punto per punto, che cos'altro potrebbe succedere allora, punto 1, il sistema presenta un elenco delle fatture da firmare. Può succedere qualche cosa di diverso? Sì, che può succedere qualcosa di diverso. Non ci sono fatture da firmare. Un elenco può sempre avere zero voci. Allora, se non ci sono fatture da firmare, perché le ha firmate tutte il mio collega ieri, Non ha senso continuare con questo caso 2, Il 2, il fornitore seleziona la fattura singolare e richiede che ce ne sia almeno una. Quindi, caso 1B, 1A, perché ho messo B. 1A, quindi come alternativa al punto 1, il sistema dice che non ci sono fatture da firmare. Punto terminazione. Siamo con fallimento, fallimento un po' relativo perché in realtà, però, se l'intenzione sua, mettiamo sempre nei panni del, dell'attore, la mia intenzione è firmare la fattura, tu mi dici non ce ne sono da firmare, ma che delusione, eh? non sono riuscito a raggiungere il mio obiettivo. Poi, altre cose che possono succedere, o ti fanno l'elenco, o l'elenco non c'è, non è che ci siamo. Passo 2. Allora, è vero che il fornitore in ogni momento può abbandonare. Ok? Quindi mettiamolo asterisco Z, il fornitore abbandona. Cioè, vale sempre, non stiamo neanche a scrivere, no? Non faccio 2A, 3A, 4A, 5A, ad ogni passo il fornitore, ma ho capito che può andarsene sempre, dica finca tempo se vogliamo metterlo, lo metto così con l'asterisco per via dire. tutti i passi che poi in realtà non sarebbero tutti scusate, non solamente il 2, il 4 e il 6 c'è quello in cui lui può fare qualche cosa va bene dai, mi sono imbarcato in questo ok, passo 2, il fornitore seleziona la fattura che vuole pagare io non ci vedo, oltre al fatto di abbandonare non ci vedo altre possibilità Punto 3, il sistema presenta il link per scaricare la fattura. Perché punto la fattura c'è. L'utente ha la scelta. Non vedo anomalie possibili da inventarmi in questo momento. Punto 4, il fornitore scarica il file. Può farlo o non farlo? Tante altre cose non le può fare perché in quella pagina c'è solamente un link. Il sistema, a questo punto, dopo che il fornitore ha scaricato, sistema se ne accorge e cambia la pagina, anziché mettiti link per scaricamento, ti metterà il bottone sfoglia per poter selezionare il file da caricare, però qua non ci vedo percorsi possibili, alternativi. Il fornitore carica il file XML modificato con la firma. E beh, però siamo qua dentro, no? Cioè il fornitore dice abbandona per perdu d'uso, abbandona barra nulla. Può venire sempre, no? Gli arriva la telefonata, dice vabbè, siamo persi, lo faccio dopo. Esco. Questo mm. lo può fare sempre, sì. Allora, il punto 6, il fornitore carica il file XML modificato con la firma. Beh, in realtà formalmente l'unica cosa che sappiamo è che il fornitore carica un file, perché è l'unica cosa che gli lasciamo fare. Poi che il file che sta caricando sia effettivamente il file XML modificato con la firma, piuttosto che la fotografia del pane e prosciutto che ho mangiato ieri, non lo possiamo sperare, fino a quando il sistema non lo analizzerà. Dimmi. sempre in qualunque passo di qualunque cosa possono essere sempre problemi eh, tecnici in questo tipo. No? qui stiamo considerando l'aspetto funzionale non ancora stiamo considerando i, i diversi percorsi alternativi che il sistema informativo può articolare quando funziona poi c'è tutto un mondo di sistemi, quindi io sbaglio password posso sbagliare password ma è un problema mio, il sistema sta funzionando no? cosa succede quando ci sono i malfunzionamenti di rete, eccetera, questo è tutto un altro mondo no? fa parte poi di quelli che noi chiamavamo requisiti non funzionali di affidabilità qui stiamo parlando di requisiti funzionali quindi cosa deve fare il sistema quando funziona altrimenti non finiamo più ovviamente no? l'utente ha lo schermo troppo piccolo per cui non riesce a vedere il nome del... cioè della fattura. quello fa parte dei requisiti non funzionali, cioè sono le condizioni affinché queste funzioni vengano svolte, possano essere svolte. Uh. Allora, dicevamo, qui siamo stati ottimisti dicendo che il file che l'utente caricava fosse veramente il file xml, diamo di fiducia, in realtà lo scopro solo dopo, allora, al punto 6 l'utente può caricare un file poi il sistema si accorgerà se il file è giusto o no e se è giusto darà conferma se no dirà caro utente non va bene 7a 7a eh, anziché dire il sistema conferma che la fattura è correttamente firmata il sistema segnala un errore nel file caricato di qualche tipo a questo punto cosa faccio? ti rimando, beh posso scegliere se rimandarti al punto 3 o al punto 5 riguardo il file che mi hai caricato non va bene e ti lascio di nuovo con lì carica il file, quindi stavolta carica il prodotto. oppure posso pensare che lui magari abbia fatto casino e allora senti ti faccio riscaricare di nuovo il file e riprova a firmarlo e ricarica di nuovo quindi visto che siamo già in una situazione in cui lui ha fatto casino io direi ripartiamo dal pulito riscarica di nuovo il file lo rifirmi perché chissà cosa hai firmato no? quindi torna al punto 3 in cui a questo punto proverà di non scaricarlo firmarlo e ricaricarlo io quando ricevo dall'utente un file sbagliato corrotto errato non ho modo di sapere se quello che aveva scaricato lui era a posto, l'aveva salvato nel posto giusto, l'aveva cancellato nel frattempo, l'aveva rovinato perché l'aveva aperto con Excel e poi si è modificato delle cose e quindi lui in qualche modo ha rovinato il file che gli ho fatto scaricare oppure il file che gli ho fatto scaricare va bene ma ha sbagliato a fare la firma oppure ha caricato la cosa sbagliata non posso saperlo e quindi mi metto nella posizione più conservativa ok ripartiamo da zero se poi ce l'avevi già bene lo scaricherai vuoto pazienza ok c'è ancora eh, l'estensione che voleva lui che dice alla fine se tutto funziona dopo il punto 7 posso avere eventualmente un'estensione che a questo punto chiamo 8 perché avviene dopo il 7 c'è l'utente oppure, no, scusate fatemelo scrivere direttamente, estensione si continua l'utente, eh, diciamo così il fornitore, che è soggetto il fornitore continua con il caso d'uso che si chiamava invia fattura se non ho sbaglio adesso verifichiamo subito se sbaglio o no invio fattura cioè, normalmente dopo che il sistema ha confermato la fattura è a posto mi posso scollegare e andare via ma qui sto anche dicendo punto 8a che nella videata del punto 7 c'è anche un link un bottone che dice vuoi inviare adesso allora se l'utente, perché a questo punto è una scelta dell'utente, non più del sistema, sta al fornitore, se seleziona questo link allora passa a un caso diverso e quindi arriverò al punto 1 di quell'altro caso d'uso. Questa extension materializza, specifica che cosa succede e qual è il significato di questa freccia extend qua. Da firma fattura per estensione posso fare invio fattura. Allora, Quest'altro lo possiamo sicuramente solo iniziare adesso, terminiamo giovedì, cominciamo a fare le parti facili perché questo avevamo già pensato che aveva uno scenario abbastanza complesso, soprattutto le estensioni erano abbastanza articolate perché quando la fattura non era corretta no? aveva un percorso abbastanza diverso. Allora, a livello di GERGOL Palema Reactor questa volta è l'ufficio della PA L'intenzione, allora andiamo a ripassare dove siamo finiti Siamo qua Dentro, allora siamo innanzitutto in questo caso d'uso controlla fattura pervenuta in Questo caso d'uso va a rappresentare l'interfaccia che ti permette di eseguire la funzione Consulta l'informazione della fattura e dimmi se è corretta o errata. Quindi consulta e rombo successivo. Allora, l'intention in context è verificare la correttezza di una fattura una fattura appena pervenuta da un fornitore il contesto è che mi è appena arrivata una fattura dal fornitore che cosa voglio farci? voglio verificare se è corretta o no verifica, controllo, hanno sempre in uscita un booleano che dice sì, e mo? era bene? andava bene o no? era giusto o sbagliato? il risultato della verifica è un vero caso l'interesse dello stakeholder, chi sono gli stakeholder? beh in primis l'ufficio della PA Perché è interessato al controllo? Beh, per accettare solamente le fatture valide. Quindi evitare di pagare fatture non corrette. Il fornitore il è uno stakeholder molto debole di questa cosa qua, in realtà. Cioè anzi, se sapessi che non c'è il controllo il fornitore magari riuscirebbe a taroccare un pochino di più la fattura. Quindi fatico a trovare un motivo per cui il fornitore dovrebbe essere contento che la PI controlla bene le fatture può sempre darsi che il fornitore abbia sbagliato in difetto e la PIA gli dica guarda che hai messo 1000 euro me ne devi invece fatturare un milione è raro hm? che avvenga in questo verso ok, dopodiché le precondizioni anche qui oltre a quelle normali del login e del fatto che la fattura deve essere stata inviata per poter essere controllata Non vedo altre condizioni che possono essere successe che mi impediscono di fare questo caso d'uso. Quindi non ne vedo nessuna. Garanzie di successo. Allora, nel caso di successo, qui abbiamo successo e fallimento che sono molto diversi, eh? perché nel caso di successo poi si va a pagare nel caso invece di fallimento la fattura viene rimandata all'utente quindi... allora il caso di successo è la fattura è, contro... è convalidata e quindi si potrà procedere al pagamento e l'APA potrà procedere al pagamento e questo è il caso fortunato il caso invece di garanzie minime di successo allora cosa succede se qualcosa va storto cosa può andare storto Beh, tanti dettagli ma la sostanza è che la fattura non va bene Quindi in ogni caso perlomeno la fattura vabbè, non viene persa e il fornitore viene informato dell'esito della verifica. Ricordate che avevamo due messaggi, no? uno che diceva ok la fattura è pronta, è stata pagata, in realtà questo viene dopo il pagamento. Ma l'altro in cui la fattura non fosse a posto veniva mandato immediatamente un messaggio all'utente, dicendo guarda che la fattura non è a posto, vatela a te la controllare quindi i dati della fattura in caso di problemi diciamo, la fattura ritorna al, al fornitore il quale viene avvisato viene informato più che avvisato delle dei problemi riscontrati. Come minimo, se qualcosa va storto te lo dico e non ti cancello la fattura, non la butto via, non la disintegro. Ritorna a te in modo che tu la possa modificare, correggere. E in più c'è anche la motivazione, il minimo. Se invece va bene, va bene, meglio. Trigger, anche in questo caso nessuno. E per lo scenario vi devo far aspettare fino a giovedì. Oggi in laboratorio abbiamo preparato, avete visto un tema d'esame, abbiamo riciclato un tema d'esame vecchio. Quello che vi suggerirei di fare, a differenza del solito, è di farlo su carta. Cioè così come se fosse all'esame. L'esame no, cioè, avete i fogli di protocollo su cui farlo, quindi non fate, perdete tempo a usare Asta, eccetera, ma svolgetelo facendolo su un foglio di carta, così vi rendete conto anche un pochino dei tempi, all'esame di due ore, per svolgere quelle quattro parole.